Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 28 novembre. Siamo al Roma ai Fideliti. Per iniziare la seconda giornata sono le 9:30 e mezza e sono in compagnia di Stefano Zaini, Deus ex macchina di questo meraviglioso Roma ai Fideliti e reduce di uno spettacolare Milano i Fideliti di qualche settimana fa. Buongiorno a tutti. Come è andata ieri Stefano? Eh, Come è andata ieri? Allora l'entrata. Eh... Capitolina confronto con la Meneghina è un'ora dopo, a Milano è l'entrata alle 9, a Roma alle 10. A eh, Roma ci il futuro orario, eh, lo ecco. <ride> <ride> e, Comunque alle 10 c'era già una, un bel codazzo, eh, idem come il codazzo della... Del, del, alle 9 de, de, di Milano Sì, stiamo vedendo adesso le immagini girate appunto ecco. ieri mattina con una fila lunga parecchio sì, sì. Un paio di ovviamente anni. da come DPCM abbiamo l'ingresso contingentato a un max dell'hotel e all'ingresso si facevano i soliti controlli anti-covid nominativi carte entità, codice QR e quant'altro certo. poi pian piano entravano se non che ovviamente si fondono subito al meno 1 dove ci certo, sono anche le sono sale, sale un po' più più, ecco sì, sì, poi, oh, più poi dopo eh, vanno al piano, al piano più uno che eh, sono sale ovviamente nettamente più piccole in quanto sono delle camere svuotate eh, adibite a sala d'audizione eh, con 2 3 4 massimo cinque postazioni a sedere eh, con un, bel, un bel numero un bel numero nutrito di, di queste soluzioni sì. sonanti e, insomma è più, è, Vabbè, è... diciamo che le sale più piccoline più o meno avevano più o meno le stesse dimensioni sì, più o meno sì. più no. Beh, dai 16 Però... ai 18, 15 16 sì. 18 metri se non che ha due quelle ai, proprio agli estremi sono 30 metri comunque ricordiamo che molti audiofili in casa un buon 50% ascolta in questi, in questi esatto. eh, 15, 18, 20 metri quadri, eh. un 50% ascoltano così, quindi esatto. è un ascolto più che casalingo in definitiva. Certo, Infatti ho visto parecchi sistemi anche con bookshelf decisamente ben suonanti al piano più uno e, e ho visto tutti rispettare diligentemente le imposizioni eh, e addirittura persone che hanno apprezzato questa nuova formula, ovvero contingentare gli ingressi, cioè il fatto che si sta dentro la sala in tranquillità quei 20 minuti, 30 minuti, dopodiché ovviamente si viene gentilmente più o meno invitati ad uscire per lasciare spazio alle altre persone, però c'è tempo per l'ascolto, c'è tempo per le informazioni, e, diciamo, uno stile che molti vorrebbero continuare a utilizzare anche dopo quando finirà questa emergenza tu invece cosa, cosa hai portato di bello nella tua sala? Allora io ho portato una moglie e un cane e l'organizzazione. Basta, <ride> quest'anno ho detto, sì, allora io ne ho organizzate 46 di fiere, mm. tra una in Sicilia, 28 Milano e il 17, 16 qua, una cosa del genere, eh, o 18. Comunque siamo alla 47ese, ho detto questa volta voglio fare il visitatore. Wow. Cioè io, 46 fiere passate, di, di, di, che, ho, che ho organizzato ho detto, io non ho mai visitato la mia fiera cioè la organizzo cioè io sono, la, la organizziamo e poi c'è anche la sala suonante eh, cioè, eh, una cosa ho detto questa volta la voglio visitare e così ho fatto eh, almeno mi sono tolto qua che poi è piaciuto questa cosa eh, perché allora, il discorso tanti espositori mi dicono ma Zaini venga a sentire anche la mia sala mi dice cosa ne piace cioè, ma, ma non per... per eh, perché gli fa piacere a loro? No? Perché abbiamo anche un rapporto così in definitiva? No? Poi magari ci, altre volte, eh, volte, scorse ci trovavamo, eh, ma poi non è venuto, eh, c'hai ragione. ma cioè, Organizzazione, poi c'è quella, eh, anche le cose. Zaini mi servono a ma io cioè, una, una, una spinatrice, cioè mi porti l'impianto di 100.000 euro e mi porti una spina tripla. Cioè. Allora, ma a, a queste cose, cioè, ovviamente, bisogna pensarci. No? E, e allora ho detto, questa volta faccio il visito. Visitatore. Eh, me la sono visitata, non, non ancora tutta, oggi finisco e, e, e quindi questa volta non ho portato l'impianto e tanti odiofri. Entra Zaini zaino do Non ci credo, non ci credo. Non ci credo ma, eh, eh, credici, purtroppo eh, cioè, è così. Al di là di quello, cioè, eh, come si vede anche dalla mia fisionomia, sto diventando sempre un po' più vecchietto e qualche acciacco ce l'ho. E appena tornato a casa, cioè, al di là delle visite mediche scorse, ma mi devo aggiustare un po' la spina dorsale, d'altronde quando porto in giro i miei impianti non sono propriamente delle scatoline. No, eh no, non sono le eh. no. E quindi ovviamente ho qualche ernietta alla spina dorsale tra le solite L1 e L2 eh, da sistemare, quindi da mercoledì massoterapia, insomma ro roba da, da curarsi un attimino dai vecchietti, in mm. definitiva. Però da qui a marzo prossimo ah sì, no, marzo marzo Milano 12-13 marzo Milano, presenti nella mia solita sala col mio solito impianto, okay. sì. questa volta la volta scorsa era un po' più leggerino che non mi sono portato l'analogico. Difatti, entra ma dove è giradischi? giradischio eh, ah, ah. a casa! <ride> questa volta dai, lo portiamo a marzo lo portiamo. Ok. Quindi ci avviamo all'inizio questa... di questa seconda giornata. Ho visto già sì. persone in fila sì. già dalle 9 di mattina, ricordiamo qui alle le 10 fino alle 19. Certo. E quindi Stefano, grazie ancora per l'organizzazione. Grazie per a voi e alla vostra splendida grazie. organizzazione e iniziative che piacciono a tutti. Grazie, grazie. Però ci vediamo più tardi perché a questo punto, visto che giri la fiera, ti chiederò anche qualche informazione su cosa ti è piaciuto di più. Le, le, le due hostess <ride> approvato, grazie Stefano. Ciao ciao a ancora. tutti, ciao.